Eccola qui, l'assurdità di un'amministrazione che costruisce di recente un centro commerciale proprio dove, indovinate un po', qui siamo forse in comune di Bresso, siamo proprio al confine tra Bresso e Milano e ci stiamo avvicinando qui a questo incrocio, proprio appena prima, Qui c'è l'ultimo tratto del Seveso prima che si interri sotto Milano. Quindi in pratica non nel 1940, non nel 1980, ma nel 2014 si permette di aprire un centro commerciale proprio sulla riva del Seveso a pochissimi metri. Quanto tempo ci ho messo? Saranno 10-20 metri? in pratica è un centro commerciale che proprio è stato fatto nascere sul Seveso, poi qualcuno, qualche politico locale oppure qualche milanese addirittura addossa la colpa a cittadini di fuori Milano perché non vogliono arginare il Seveso, non vogliono contenerlo con va bene, diciamolo, con questo parolone, con questa parolaccia, con le vasche di laminazione che altro che non sono, che degli enormi vasconi che conterranno acqua inquinata allo stato attuale, perché l'acqua del Seveso è veramente inquinata. Ecco qui, questo è il Seveso prima diciamo della strada dell'incrocio di via Ornato, Lì vedete che ci sono due scarpe, uno molto nero e due di fianco, comunque insomma di acqua spiumeggiante che non è che prometta nulla di buono. Eccolo qua. Quello che si intravede è un ponte verde, proprio un'opera diciamo, che è stata fatta per, come opera di mitigazione o di abbellimento del paesaggio ai fini di consentire la costruzione di un centro commerciale ecco che poi a ben guardare sembrerebbe che addirittura non tanto il corso principale del Seveso ma il tubo che probabilmente viene da, o dal depuratore qui di Bresso o dalla rete fognaria di, sicuramente di qualche cittadina confinante, Cinisello sarà Bresso, quindi come vedete l'afflusso non è irrilevante, dall'altra parte c'è il fiume che sembra placido, qui invece riceve un bel contributo. bellissima struttura è qui, guardate, una bella struttura avveniristica che costeggia proprio il Seveso e complimenti agli amministratori, che dobbiamo dire?